Sono più che mai convinto che fare potere al popolo sia stata una bellissima idea. Abbiamo fatto un magnifico lavoro in questa campagna elettorale con tante voci razziste, con l'attenzione rivolta soprattutto agli interessi dei potenti. Una lista che dice delle cose molto semplici. Che la sanità e la scuola devono essere un diritto per tutti, che il lavoro e i suoi diritti devono essere difesi, che tutti hanno diritto ad avere un lavoro e un salario decente, che la scuola deve essere una scuola che serve a formare, educare, a dare elementi di comprensione del mondo e non semplicemente uno strumento al servizio delle imprese, tutte cose che le altre forze politiche non dicono, anzi noi diciamo anche qualcosa di più, diciamo che per realizzare tutte queste cose in realtà le risorse ci sono, solo bisogna smettere di dare 40 miliardi alle imprese perché facciano infatti loro, cioè garantiscono i loro profitti che in realtà bisogna smettere di rubare la vita e il tempo ai pensionati che hanno diritto di andare in pensione dopo una vita di lavoro, che bisogna smetterla con le spese militari, con gli interventi in giro per il mondo, spendendo miliardi e miliardi, che quei soldi lì devono essere utilizzati esattamente per i servizi sociali. Diciamo che le vite delle persone, il futuro, il loro diritto al lavoro, alla scuola, eccetera, devono valere di più, molto di più, delle rendite finanziarie, dei profitti. Le politiche dell'austerità hanno determinato miseria, disperazione, povertà, disoccupazione. Hanno creato quindi anche le condizioni dell'azione dei fascisti, dell'estrema destra, che lavorano per dividere le classi lavoratrici indicano proprio nei più derelitti, nei più poveri, migranti o comunque i lavoratori più disastrati come i capri spiatori, quelli contro cui bisogna mobilitarsi e contrastare. Noi invece vogliamo l'unità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, l'unità tra i lavoratori italiani e quelli migranti che fuggono guerre, fame e miseria perché attraverso il loro protagonismo sarà possibile costruire tutti insieme quella società che noi vogliamo, di giustizia sociale, di solidarietà, eh, di diritti, in altri termini, che l'umanità torni umana e combatta la barbarie terribile che ci sta minacciando.